Il modello dell'insegnamento del Buddha principale delle quattro nobili verità corrisponde al sistema medico di quei tempi. Quindi la prima nobili verità c'è cioè sofferenza, corrisponde ad identificare i sintomi. La seconda nobili verità corrisponde alla diagnosi Uh, ci sono delle cause principali sono brahma e attaccamento dovuto all'ignoranza, al non comprendere. E poi la terza nobile verità corrisponde al prognosi che uh, in questo senso il Buddha uh, indica che è possibile guarire e è, è possibile uh, liberarsi dalla sofferenza. La, la parola eh, niroda che di solito eh, traduce come eh, cessazione. Quando si vede la sofferenza che c'è nel afferrare qualcosa che è eh, incostante, instabile, eh, si sperimenta la pace naturale che c'è. Quando, quando si molla la presa, ci si rilassa, si lascia andare, si sperimenta la cessazione della sofferenza e la pace. Ma Nirode può anche essere inteso come il non sorgere. Quindi, quando siamo consapevoli, abbiamo già un livello di, di discernimento, ci apriamo alle esperienze della vita, è bello, è brutto, e non ci lasciamo prendere dalla dall'avidità avversione eccetera e viviamo in modo diretto c'è una semplificazione e possiamo sperimentare quello che è bello piacevole senza perderci dentro e anche sperimentare quello che è sgradevole e non voluto senza soffrire di poter sopportare non aggiungendo quello che fa la grande parte della sofferenza e così eh, viviamo pienamente l'esperienza in modo semplice in modo diretto senza perderci nelle reazioni condizionate e così eh, con la visione chiara non aggiungiamo sofferenza alle esperienze della vita